Salve a tutti, in questo video tutorial mostrerò come utilizzare la funzione fai copie. Si tratta di una funzione molto interessante perché mi permette di inviare da un unico file che io ho predisposto una copia individualizzata ad ogni studente. Allora, è una varietà di compito, quindi io sono nella classe che mi interessa e clicco su compito per aprire l'interfaccia del compito. Eh, ho scelto di inviare eh, un testo di Hemingway con delle domande di comprensione. Allora eh, il, inserirò il titolo del mio compito e a questo punto metto come sempre una data di scadenza, che in questo caso è il 7, anzi facciamo meglio il 6 eh, il giorno precedente, diciamo alle 7 di sera, Non blocco mai il compito, però eh, desidero aggiungere eh, la mia valutazione, che in realtà è semplicemente una, la valutazione della venuta consegna nel registro. E adesso scrivo due parole di istruzione... e poi allego eh, il mio documento. Il file è all'interno della biblioteca, l'ho già preparato, quindi io clicco sull'icona della biblioteca e cerco qua il mio file, grazie all'ottima casella di ricerca che si trova all'interno della mia biblioteca. Allora scrivo Hemingway e batto invia. Ecco, quello che mi interessa è questo testo qua. Allego il messaggio. A questo punto voi vedete che qui a destra eh, c'è una freccetta con delle scelte. Se io clicco sulla freccetta, io ho duplica, ovvero crea una copia modificabile dell'allegato per ogni destinatario è quello che in inglese si chiama Make Copies. L'articolo ancora non c'è nel centro di assistenza, ma corrisponde a questo titolo qua, How to make copies. E Approfitto per farvi notare che eh, questa funzione funziona solo con i documenti o i file di tipo Docx, Excelx, PPTX oppure i file Google, di Google Suite insomma i file di Drive e, allora torniamo al nostro compito quindi io scelgo Duplica e Invia in questo modo ogni studente avrà ricevuto una copia sulla quale metterà il nome e, e, e sulla quale potrà lavorare. Con un po' di fortuna, fra qualche giorno sarò in grado di mostrarvi cosa vedo quando gli, quando gli studenti hanno reso le loro copie. Grazie per l'attenzione.